Ciao! Allora, oggi vi mostro l'ultima serie di anelli che ho preso da Wish. Come sempre, tutti quanti a un euro, perché come sempre io vedo i prodotti, li metto nella lista desideri, aspetto un pochino, una settimana al massimo, vanno in promozione e quindi vanno gratuiti e pago solo la spedizione, che è un euro. E quindi tutti a un euro. Dunque, direi che per adesso questa è l'ultima giro. Mi sono arrivati tutti e visto quelli che ho per un pochino non ne prendo altri e adesso allora ve li ecco sto, tengo la luce sparata addosso perché così si vede un pochino di più come brillano questo è uno di quelli che se dovessi rivederlo dalla foto era molto bellino alla fine non è un granché dovrebbe essere una volpacchiotta eccola qui però è battuta male cioè non si capisce tanto bene che cos'è e anche il materiale è molto delicato però l'idea di volpacchiotta un pochino c'è, dai, è carina, è carina, poi consideriamo comunque un euro, cioè neanche un caffè in alcuni bar, poi altro che vi mostro, no comment, e aspettate che se no metta a fuoco questo, okay. questo con un gattino, facciamo così, eccolo qua, ha il gattino ed è... In quasi opaco e di là c'è la codina quindi fa il giro intorno e di là c'è la codina questo è carinissimo me lo mostro sempre sul dito che non dovrei metterlo comunque sia sì, questo è carinissimo poi è regolabile ed è anche abbastanza resistente no questo c'è quando l'ho visto ho detto vabbè questo è carino mi piace che abbia il giro intorno e la coda <ride> di là questo è carinissimo poi è eh, un po' in tema animali questo giro perché Altro gattino, questo caso in oro rosa, tengo le luci sparate perché così si vedono un attimo ed è come sbriluccica, eccolo qui. Con tutta la testa con i diamantini, i diamantini, i brillantini e poi di là c'è un puntino per chiuderlo che è più che un puntino, sarebbe un cuoricino ma talmente stilizzato. Talmente tanto stilizzato che sembra un, un, un brillantino. Comunque anche questo è carinissimo. Non so se spegne la luce. Mm. Facciamo che teniamo la luce. Che oltretutto adesso non si accende neanche più. Ok. E ce l'abbiamo fatta. E anche questo è carinissimo. E anche questo è bello resistente. Poi gli ultimi due... È lo stesso ma in due colori differenti, quindi uno in eh, color oro e l'altro in color argento, ed è sempre questo perché per me è il simbolo classico, la zampa da una parte e il cuore dall'altra, questo è stupendo, e poi sono due. Molto semplice ma mm, è, è un simbolo che io adoro, quindi e poi è bellino, poi si può mettere in base all'outfit si può scegliere quello color argento o quello color oro e poi comunque tutti e due a un euro vuol dire 50 centesimi l'uno quindi è come e questi per il momento erano tutti e adesso giro la telecamera allora torniamo. dunque li avete visti tutti ve li ho fatti vedere tutti quanti E così erano 3-4 mash comunque si, sì, ho iniziato a prenderli verso maggio, giugno, luglio e stanno arrivando adesso quindi comunque sia non bisogna avere fretta ma comunque tranne quello con la volpacchiotta a me piacciono davvero tutti, sono carini e poi dopo, può, cioè, secondo me possono anche durare, certo non teniamoli quando facciamo la doccia magari o quando laviamo con i detersivi, però comunque mi sembrano abbastanza resistenti, vi saprò dire se avete dei trucchi fatemelo sapere e se vi interessa come posso creare un, un contenitore per riporli, perché a questo punto sono tanti fatemelo sapere che magari lo facciamo assieme, perché no? Se con questo video vi ho tenuto un pochino di compagnia e poi fatemi sapere se qualcuno di questi vi piace ed fatemelo sapere con un commento qui sotto e mi raccomando anche se vi è piaciuto il video di mettermi un like e di iscrivervi al canale così non perderete i prossimi video e di cliccare sulla campanella così riceverete una comoda notifica ogni volta che ne carico uno e alla prossima, ciao!